Salve a tutti, siamo ad un'altra puntata di Tax Planning Internazionale, io sono Valerio Quatrano da Tbilisi e sono con Luca Tagliatela, ciao Luca! Ciao Valerio! Da dove, dove sei in questo momento? Valerio sono ancora a Malta per la verità, mi trovo in questo momento mi trovo nel, nel mio studio di, di Valletta, ma tu come ci sei okay. finito a Tbilisi piuttosto? Eh, lo, lo, lo sai benissimo, sono venuto a Tbilisi perché è, è la nuova diciamo, la Georgia è stata considerata la, il paese più riformatore dalla banca mondiale, per cui ho deciso di venire qui a vedere se ci sono opportunità di business e effettivamente abbiamo, abbiamo trovato già delle, delle, delle, delle buone condizioni proprio per l'argomento di questo, del podcast, cioè sì. proprio, proprio riguardo i conti correnti. Assolutamente. Eh, la Georgia è un'ottima un postazione. Dunque, eh, di cosa parleremo in questo podcast? In questo podcast parleremo di conti correnti offshore. Quindi tutta la questione relativa a come, perché e quanto è complicato aprire un conto corrente offshore sia personale che per la propria azienda. Cominciamo col dire che, le cose, sono, le, che le cose sono diventate complicatissime da qualche anno a questa parte. Per colpa di una serie di furbetti che obiettivamente avevano attività elusive oppure di riciclaggio vero e proprio, e allora per colpa di questi quattro caproni, diciamo l'intero sistema bancario internazionale è saltato, è saltato completamente. Allora, allora Sì, e, perdonami, e Luca fermo, ci, ci darà un panorama. Ti, ti fermo prima che cominciamo a fare nomi e cognomi di, uh, di russi e armeni. No, eh, partiamo, dal, partiamo dall'inizio, partiamo da due, due principi fondamentali che sono alla base di questo ragionamento e poi arriviamo a descrivere, e a, a raccontare perché. È diventato così difficile oggi aprire un conto corrente all'estero. Um, quindi due cose su tutti. La prima è che uh, aprire un conto corrente offshore, quindi banalmente mh, per un residente italiano, aprire un conto corrente all'estero, questo vuol dire aprire un conto corrente offshore, è un'attività assolutamente, completamente, integralmente lecita. L'importante è che questa apertura di conto corrente vada segnalata. Quindi nell'ottica di una trasparenza completa, aprire un conto corrente all'estero è un'operazione un completamente legale, quindi mh, molte persone come sai, tu lo sai bene Valerio perché poi parli ehm, con, tanti, con tanti imprenditori ma anche con tanti clienti, quando si nomina la parolina offshore la gente va nel panico, quindi soprattutto grazie ai giornalisti di sinistra. Ma anche, anche, i bancari, anche i bancari vanno nel panico? Tutti. Chiunque, chiunque va nel panico, chiunque non ha una minima nozione, di un minimo know-how, ma neanche di finanza, qui parliamo proprio dell dell'ABC, de, del vivere comune, quindi insomma non, non sono nozioni trascendentali, basterebbe fondamentalmente utilizzare un vocabolario di inglese e vedere come si traduce offshore per capire che non stai commettendo nessuna, nessun omicidio. Quindi questa è, è, è la prima regoletta, ok? Quindi aprire un conto offshore è legale, basta che lo, lo dichiaro. Di solito lo mettiamo nella dichiarazione, lo indichiamo in dichiarazione dei redditi se abbiamo dei conti correnti esteri. Questo vale per gli italiani. Um, mentre il secondo principio, ancora più importante di quello che ho detto in questo momento, è che in Europa. Um, esiste una, esistono quattro libertà fondamentali sancite dal trattato di fun sul funzionamento dell'Unione Europea una di queste libertà fondamentali è la cosiddetta libera circolazione dei capitali l'articolo 63 per chi fosse interessato se lo va a vedere del TFEU trattato di funzionamento dell'Unione Europea sancisce questa circolazione la libera circolazione dei capitali che cosa ha introdotto questa libertà? In questa, in questo articolo, ah, ehm, l'articolo 63 ha vietato tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e sui pagamenti sia all'interno della comunità europea, quindi tra gli stati membri, tra stato membro e stato membro, sia tra gli stati membri e i paesi terzi. Quindi è una libertà che ha un'ampia ehm, capacità di applicazione che, e che dovrebbe sancire appunto eh, la, la, la possibilità di muovere questi capitali senza restrizioni è un punto fondamentale sto stressando su questo punto perché perché non si sposa evidentemente nell'apparato nell burocratico di oggi con la difficoltà invece poi di andare ad aprire materialmente un conto corrente ok scusa ti blocco un attimo quindi eh, riepilogando aprire conti correnti è perfettamente legale. Esatto. Tu apri il conto corrente all'estero tu, tu sei residente in Italia o a Malta o in Francia dovunque tu sia, puoi aprirlo in un altro paese legalmente e lo dichiari, ok? tutto alla luce del sole. Perfetto. Questo secondo le normative dell'Unione Europea e secondo i trattati internazionali attualmente vigenti, però nel concreto è quello che abbiamo visto fino, fino ad ora in questi ultimi anni e addirittura mesi, sì. le cose si stanno facendo veramente complicate perché secondo te? Cioè, facciamo, no, facciamo prima qualche esempio concreto cioè, ci allora, sono persone che in questo momento proprio letteralmente hanno difficoltà ad aprire conti correnti all'estero allora, cioè non allora, glieli aprono no, che non, cosa succede uh, quando vai da, da una banca? non glieli aprono allora facciamo una distinzione partiamo dall'apertura dei conti correnti personali dopo parleremo anche dell'apertura dei conti correnti di, di società quindi di persone fisiche tu Valerio che come persona fisica vuoi aprirti un conto corrente in qualsiasi altro paese cominciamo da, dall'Unione Europea insomma ma non cambia tanto um, che cosa succede? dobbiamo capire, un, la prima distinzione è questa che esistono banche o esistevano banche che ti concedevano la possibilità di aprirlo in remoto quindi tu, Valerio, da Tbilisi eh, chiami una banca a Londra, la banca ti apre il conto corrente senza bisogno che tu fisicamente ti rechi a Londra, e poi ci sono banche che invece richiedono di, ehm, di presentarti in loco, quindi perlomeno con, con, con il passaporto, insomma i documenti di identità, e firmare materialmente i loro, i loro, form, i loro format. Quindi mh, di solito chi concede l'apertura in remoto, Uh, applica una due diligence, quindi un'attività di, um, uh, come dire, vanno a scavare nella, nella bontà della, di te come um, uh, sotto il profilo finanziario, quindi per capire se, sei, se avevi problemi, se hai mai avuto problemi, se eri un cattivo pagatore, insomma, l'attività di due diligence, uh, di ricerca su... Uh, um, il, il tuo profilo è sicuramente più approfondita e più complessa che non di chi ti apre il conto corrente dal vivo, no? di chi ti richiede che vai lì sul posto, perché chiaramente in remoto sono maggiori le precauzioni che devono essere prese. Dall'altro lato... Uh, esistono um, invece delle, dei paesi nei quali devi per forza andare uno su tutti, per esempio Hong Kong. Non esiste la possibilità ad oggi di aprire in remoto, quindi magari dall'Italia, un conto corrente a Hong Kong. Ok, quindi questa è la prima distinzione: remoto, con, quindi online contro offline. Remoto come contro presentarti sul, sul posto ultimamente. Uh, stiamo verificando una serie di problematiche una serie di ostilità da parte delle banche io mi sono fatto questa idea questo chiaramente a prescindere da, um, dal patrimonio dell'imprenditore ok? quindi parliamo di persone fisiche che vantano milioni contro persone fisiche che magari invece hanno aziendine che fatturano 100-200 mila euro e quindi non distribuiscono dividendi per più di 70-80 mila euro l'anno, ok? Io personalmente sto riscontrando difficoltà sia per i grandi che per i piccoli in, in questo momento. Nel panorama generale, ehm, che cosa volevo dire? Qual è la mia analisi? Perché sta succedendo questo? Beh, sicuramente, ehm, come tu dicevi ad, ad apertura di, di podcast, si parte da, dai furbetti, no? per anni si è fatto un po' quello che si voleva fare, questo anche dal punto di vista fiscale. Dal punto di vista finanziario sono stati aperti i conti correnti un po' ovunque e sono stati utilizzati per il riciclaggio, sono stati utilizzati per finanziare il terrorismo. Chiaramente nel corso del tempo le, le, le, le norme antiriciclaggio, anti-money laundering, le, le norme antiterrorismo sono intervenute giustamente per andare a intercettare tutti questi furbetti di cui parlavamo all'inizio a questi due fenomeni, quindi antiriciclaggio e antiterrorismo se ne è aggiunto un terzo che è quello di cui tutti eh, sicuramente avete sentito parlare soprattutto se eh, ci seguite su Tax Planning Internazionale è il problema dello scambio di informazioni finanziarie automatiche lo scambio di informazioni finanziarie automatiche che è una... È una mh, è una, è una novità relativamente, nel senso in Europa esiste già da anni una direttiva in, in questo senso, ha come scopo quello di incrociare praticamente i flussi finanziari di ciascun contribuente ovunque esso li abbia, ovunque esso abbia interessi, questi conti correnti devono fondamentalmente essere intrecciati tra di loro e ciascun Stato deve sapere chi ha cosa dove. Quindi... Eh, parliamo di tre normative particolarmente pesanti eh, nel senso che gravano sull'apparato amministrativo delle banche, cioè è necessario preparare e specializzare, formare del personale, implementare dei software e delle, mh, delle, de, de, de, dei regolamenti interni e anche delle, eh, come dire, dei format appositi che chiaramente vanno a ingolfare l'apparato amministrativo di ciascuna banca. Quindi il risultato di aver oberato le banche di queste nuove regolamentazioni qual è, è che oggi i funzionari, eh, chi banalmente sta dietro lo sportello e dovrebbe aprirti un conto corrente, da un, altro, da, da un lato è, è talmente incasinato di moduli da farti riempire che non sa più neanche lui dove mettere le mani. Dall'altra parte sa benissimo che se per caso eh, gli sfugge qualche documento non si accorge che la persona che sta per aprire il conto corrente non è una persona pulita al 100%. Chiaramente se ne assume la responsabilità. Tutto questo ha portato alla complicazione nella quale ci muoviamo oggi, sia in Europa che nel resto del mondo. Per cui il risultato, il risultato è che fondamentalmente nel dubbio preferisco non aprire un cazzo. Allora, questa è sinceramente sì, è, è quello che mi sento di, di dire oggi. Nel dubbio, piuttosto che prendersi il rischio e poi però eh, scoprire che qualcosa non è come avevano compreso loro rispetto ad una, ad una singola posizione, si, si rifiutano, prendono tempo, no? quindi magari prendono tempo e lo fanno perdere a te e la situazione è piuttosto imbarazzante diciamo, poi chiaramente avendo noi consolidato negli anni dei contatti, un network importante eh, e soprattutto come dire avendo una credibilità piuttosto, piuttosto congura piuttosto spessa all'interno di questo network alla fine eh, la sfanghiamo sempre però mh, posso immaginare a chi eh, singolo, cittadino si sposta per motivi personali o comunque si trova a dover aprire per mille motivi un conto corrente all'estero, si rega in banca e farebbe prima sbattere la testa contro un muro. No, no, ma infatti questa cosa qua... Eh... Blocca, blocca proprio il commercio internazionale perché l'altra volta stavo a Tbilisi, stavo parlando con, uh, il, con il mio consulente qui nelle banche di Tbilisi. Che poi parleremo di questa cosa. Uh, e questo qua, e, e, e, e parlavamo proprio di questa cosa qua. Per esempio, se un, uh, un italiano, quindi un residente in Italia, vuole aprire un conto corrente, che so, in, uh, in Georgia, dove mi trovo in questo momento. Uh, vabbè, la Georgia è un caso particolare, però mettiamo caso che la Georgia non apra i conti correnti così come fanno gli altri, um, lui per esempio questo, questo residente italiano ha dei, clienti, ha dei clienti in Georgia, quindi vuole farsi pagare nella, nella banca locale, perché così evita i trasferimenti, i bonifici internazionali eh, che anche, sono naturalmente anche, molto costosi. E anche il rischio di cambio, perché nel modo misura in cui volesse reinvestire in Georgia… Assolutamente, di... assolutamente il rischio di cambio per esempio, ehm, non può farlo perché moltissime banche all'estero non ti aprono il conto corrente se non sei, se non sei residente nel, nel paese, per cui proprio blocca anche il commercio internazionale più, più basico, cioè una persona che ha clienti all'estero. È eh, poi, poi invece, eh, per fortuna, per fortuna, poi eh, no, perché infatti poi la, la questione qual è? Che fondamentalmente alla fine chi è che può aprire questi conti correnti? Chi c'ha rapporti? Cioè, per, per fortuna tu hai costruito negli anni rapporti con consulenti in parecchi paesi del mondo, con parecchi, con parecchi bancari, eccetera. Però appunto uno che non ha queste, questi rapporti. È completamente fuori completamente bloccato è completamente bloccato sì perché diciamo che noi siamo in grado di, in grado di passare da un paese all'altro quindi abbiamo contatti eh, che in caso di difficoltà perché potrebbe andare male anche a noi in qualche circostanza non è che siamo i padri eterni però ecco se dovesse andarci male in qualche in qualche nazione non abbiamo difficoltà a, a a, come dire a, in altre insomma mentre chi chiaramente non ha nessun tipo di contatti nel momento in cui ti presenti in Germania allo sportello o comunque prendi contatti in Germania allo sportello in Germania per fare un esempio e non ti aprono il, il conto corrente lì tu devi ripartire la tua ricerca da capo capire quale altro paese ti offre quali condizioni ricarti materialmente in quel paese se non è prevista l'apertura di un conto corrente online rischiando di farti un altro viaggio a vuoto questa è la situazione ed è diventata fondamentalmente eh, folle assolutamente eppure ci sono per, per, la, la cosa più importante è che le, la cosa è, è variata notevolmente rispetto a prima perché fino a due anni fa magari andavi a Hong Kong eh, anzi proprio tuo, proprio tuo fratello l'ha fatto andò a Hong Kong apri un conto corrente a Hong Kong due anni dopo la cosa è diventata impossibile Sì, la due diligence oggi per aprire un conto corrente a hong kong è diventata molto più stringente rispetto a uh, rispetto al passato allora in questo caso per esempio hong kong uh, se parliamo di grossi gruppi ma uh, quindi con investimenti che superano anche i, i 20 30 milioni di euro allora Qualche agevolazione la trovi, eh, voglio dire, sarebbe anche, eh, capiamo tutti quanti perché, però sotto queste cifre, quindi anche per eh, società che abbiano fatturato poi di 10-20 milioni che non sono bassi, eh, invece si possono incontrare le stesse difficoltà addirittura io ho dei clienti a Malta eh, che hanno avuto difficoltà ad aprire il conto corrente a Malta stesso nonostante abbiano logistica, magazzino, dipendenti eccetera eccetera quindi mh, come dire, eh, questa è, è la realtà no? cioè da un lato abbiamo sulla carta la libertà e la possibilità legale di aprire i conti correnti e di commerciare in tutto il mondo dall'altro lato poi in realtà ci scontriamo con una, con una situazione pratica che è diametralmente opposta per tutta la serie di motivi che abbiamo detto. Sì. E anche perché... pe sì, scusami, finisci. No, io penso sia una questione di panico generale attuale, perché non credo che possa durare a lungo, perché è veramente insostenibile questa situazione. Quindi penso che sia più una cosa che c'è una specie di, di panico attuale, una specie di terrorismo che fa che fa l'Ocse, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, eh, che, che cioè, penso sia, io così la leggo, penso sia al un momento una cosa temporanea, voglio sperare. Allora sì, per esempio la Svizzera è terrorizzata, diciamo che eh, il problema è par parte dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti perché chiaramente sono loro aver subito il più eclatante atto di terrorismo dell'11 settembre da lì, è cominciata la spirale diciamo del terrore e eh, sono riusciti tramite i cosiddetti FATCA ad imporre fondamentalmente uno scambio di informazioni sui, sui conti correnti a tutti quanti gli altri paesi del mondo, adesso non proprio tutti però insomma una percentuale impressionante, e, ehm, ed è anche il motivo, cioè gli Stati Uniti sono il motivo per cui è caduto il segreto bancario in Svizzera, giusto per, per farvi rendere conto di, di quali potenze, di quali poteri sono stati mossi e da dove poi parte questa, questa, questa paura a livello internazionale no? questa responsabilizzazione a livello internazionale perché da un lato c'è stato un sovraccarico di regolamentazioni dall'altro chiaramente c'è stato un fuggifuggi generale dei funzionari da, da prendersi dei carichi di responsabilità che, eh, ovviamente di cui probabilmente insomma, anche noi avremmo paura non so, non so veramente sono abbastanza... Uh, come te uh, sconvolto? No? nel senso uh, è una situazione sicuramente di passaggio che è destinata a finire noi ci auguriamo che finisca il prima possibile assolutamente eh, questo poi ne hai proprio discusso a Malta in pare quattro giorni fa il meeting che hai fatto abbiamo parlato anche di, di, questo, di questo problema proprio perché anche a Malta sta diventando piuttosto complicato aprire dei conti, dei conti correnti, soprattutto quelli personali piuttosto che quelli delle, per chi ha una società, però come dicevo anche chi ha una società ha avuto dei problemi ad aprire dei conti correnti e quindi eh, chiaramente abbiamo parlato anche con i rappresentanti della, della banca di, di Valletta per, per cercare di capire quali fossero le ragioni e eh, quale fosse la tendenza, quindi che cosa succederà nei nuovi anni. Uh, diciamo che uh, si è verificato, come ti dicevo, una specie di collo di bottiglia, no? quindi troppe cose tutto insieme non ci stanno più dietro, perché chiaramente tu, come ti dicevo, devi in ogni caso formare del personale e soprattutto devi crescere perché devi assumere del nuovo personale se ci sono delle, delle mansioni che prima non erano. Parli delle, banche, delle banche. Sì, in questo momento parlo delle banche, quindi proprio le banche da un punto di vista amministrativo sono sovraccariche. Sì, per cui aprono i conti correnti solamente ai clienti grossi, cioè veramente grossi, perché ne vale la pena. Quelli già un po' più piccoli, eh, preferiscono non rischiare. In realtà è una, è una contraddizione perché il cliente più piccolo, meno probabilmente è un, è un, è un, è un trafficante di cocaina, è <ride> più probabilmente che sia quello grosso il trafficante sì. di cocaina. La differenza è che chiaramente mentre il piccolo non ha niente da investire, quindi magari vuole soltanto essere aperto il conto corrente, su un'apertura di un conto corrente una banca non ha guadagni, mentre il grande che ha dei decapitato a destinare a, a, Sì, sì, sì, no. sì, assolutamente, però questa cosa qua poi genera una situazione opposta poi al senso del, della regolamentazione, cioè non li fanno aprire ai piccoli e li fanno aprire ai grandi quando, dovrebbe essere, quando sono i grandi sono più a rischio terrorismo o a rischio senza dubbio uh, uh, di, di, di, di stupefacenti eccetera. esatto, esatto. Cioè, da un lato c'è un sovraccarico dall'altro c'è una dirresponsabilizzazione la situazione è piuttosto complicata, ti ripeto um, noi abbiamo risolto grazie al network, altrimenti anche noi ci saremmo trovati in, queste, in questa difficoltà infatti eh, chiunque eh, voglia trasferirsi, no? noi ci occupiamo come, come tutti quelli che ci seguono sanno dei trasferimenti di residenza fiscali e di pianificazione fiscale chiunque si affidi a un consulente che però non è inserito in un network tale per cui non ha contatti con le banche ma magari conosce anche qualche altro commercialista da qualche parte per carità ma non ha nessun contatto con le banche e rischia di pagare una consulenza come dire, teorica, perché poi all'atto pratico ti trasferisci o pianifichi, però poi non puoi aprire un altro conto corrente e ti rimani bloccato. Esatto, esatto, Io direi che proprio questa è una chiave di lettura cruciale, cioè non basta conoscere la normativa, perché la normativa può conoscerla chiunque, in questa situazione, in questo settore, devi non solo conoscere la normativa in maniera precisa, ma devi anche poi conoscere e avere rapporti con i con gli operatori nel mondo appunto, finanziario, nel mondo bancario, con altri, con, con altri fiscalisti nei diversi paesi, perché questa qua è proprio una, una questione di fiducia, cioè di network, di relazione. Eh, il motivo per cui non ti aprono i conti correnti è perché non ti conoscono però materialmente. Il motivo per cui io sono in Georgia è che voglio, insieme a Luca, stiamo costruendo una rete anche, diciamo, più lontana dal centro, dal nucleo dell'Europa, eh, verso questi paesi più marginali che hanno anche più libertà di movimento, perché sono meno controllati, Per cui però devi andarci, perché non è che vai là, fai la chiamatina alla banca e dici voglio aprire il conto corrente, No, ti abbassano subito il tavolo in faccia, magari una volta era più facile aprirli il remoto, oggi ci stanno riducendo parecchie capacità, parecchia possibilità di manovra, oggi devi andare in sul posto, perché vogliono guardarti, vogliono parlare con te, cioè, è, come, è come se stessimo tornando… So, Ai tempi degli anni 60 che devi conoscere il bancario, come, come, come era nel paesino, eccetera. Così, così sta diventando in questo momento. È complicato. Per cui, per cui la, la, la chiave è le relazioni: per cui devi, devi andare da un consulente che ha le relazioni, non uno che, che conosce il codice civile o il codice di, o i trattati internazionali. Servono a poco. Attualmente servo, serve a poco conoscere i trattati. Il passaggio dalla, dalla teoria alla pratica è sempre un rischio, cioè conoscere la teoria non basta perché eh, appunto rischi fondamentalmente, poi a ah, consulenza anche pagata eh, di dover fermare le carte, di dover fermare la macchina, perché poi in realtà non, non, puoi, dare, non puoi dare seguito ai tuoi commerci. Quindi è molto importante, eh, partiamo dal piccolo caso, no? facciamo esempio di un trasferimento di residenza fiscale, di una persona fisica um, uh, un italiano che se ne va in slovenia quindi quell'italiano che fa chiude il conto corrente in italia perché il consulente ha letto l'articolo 2 del testo unico si se letto una circolare dell'agenzia delle entrate di 50 anni fa e ti dice no devi chiudere tutto no perché che cosa ti dice il consulente sempre la stessa stronzata no devi chiudere tutto no sei attento devi chiudere tutto 183 giorni eccetera eccetera allora tu chiudi tutto ti chiudi il conto corrente prendi e te ne vai Uh, e te ne vieni a Malta. Dai, parliamo, per, preferisco Malta come, come esempio più calzante. Arrivi a Malta e te ne vai in banca uh, e dici: Io sono un italiano, mi sono son venuto qui a Malta a vivere. Magari ti hanno assunto, magari lavori in proprio, insomma, magari lavori in un ristorante. Qualsiasi cosa. Vai in banca ad aprirti il conto corrente. La prima cosa che ti chiedono, così lo sapete anche voi, è eh, una, o una referenza bancaria o la prova che tu hai già un conto corrente in un altro paese, in questo caso facilmente eh, dal paese dal, dal quale vieni, cioè dal, da, dall'Italia. Quindi che succede? Tu hai chiuso il tuo conto corrente, perché il tuo consulente nel frattempo ti ha detto per carità di chiudere tutto, arrivi lì e, qui, e arrivi qui, in questo caso, dove mi trovo io in questo momento, e il conto corrente non te lo aprono. Perché non hai la possibilità di, di, di, di fare a quel punto neanche più un estratto conto. Esatto. Quindi sì. mh, facciamo molta attenzione a questo che diceva Valerio: una cosa è la teoria, una cosa è la pratica, una cosa ancora poi è il network e quindi le conoscenze all'interno della struttura bancaria, non soltanto la conoscenza di altri professionisti, di altri fiscalisti come come me, all'interno di, di altri paesi, ma proprio tutta la rete deve essere estesa. Assolutamente, Quindi, sì, perché, scusa, no, stavo dicendo, mm. perché appunto la teoria la fa facile, cioè, se uno si attiene alla teoria, la teoria la fa veramente facile, libertà di movimenti, puoi aprire il conto corrente dove vuoi, esatto. puoi... eh, però poi nella, nella realtà non è niente così. Il consulente che si improvvisa consulente, si legge l'articolo 2, ti dice le, le, le regole dell'articolo 2 del testo unico, poi si legge l'articolo 63 sulla circolazione dei capitali, gli va bene, non c'è problema, glielo faranno fare. Ma in realtà non ha la benché minima esperienza e non sa eh, che il mondo reale eh, va al di là del, della legge e del pezzo di carta, perché questa è la situazione reale. E, e, e Dopodiché premono chiaramente tutti gli aspetti congiunturali che ci siamo detti, quindi crisi economica terrorismo, e scambio di informazioni automatico, uh, la pochezza, anche se vogliamo, di certi funzionari bancari, perché stanno lì a prendersi lo stipendio. Dal, certo, eh, assolutamente, che, che non, non conoscono... Dei... La... Sì, sì, infatti, anzi, anzi, anzi, io direi che proprio uno dei problemi principali non è tanto la LOX, quanto i bancari che non conoscono la normativa, sentono la parola offshore, vedono che non sei residente e per loro sei, sei diventi automaticamente radioattivo. Eh, sì, questo è un grosso problema, quando non hai, soprattutto le prime volte, comunque quando non hai il contatto, quindi appunto come dicevi tu, quando non ti conoscono, e tu provateci, cioè, non raccontiamo la verità, quindi provate voi stesso a, ad andare in una, in una banca tedesca, piuttosto che in una banca slovacca, piuttosto che una banca slovena, Ehm, piuttosto che in Inghilterra e dire che avete una società offshore che, che su questo conto corrente volesse ricevere i vostri dividendi da una società che si trova ma neanche in un paradiso fiscale guarda in Austria cioè tu italiano vai a Londra e dici che hai una società in Austria e ti serve per raggiungere per, per, per, per distribuire i dividendi di questa società fatemi sapere che succede quello A non capisce un emerito cazzo B va nel panico C vi dice no mi dispiace non si può fare a me è capitato addirittura che in Germania mi dicessero un po' di tempo fa: No, noi eh, non, apriamo a, non apriamo conti correnti ai residenti fiscali a Malta. Cioè, sulla base di cosa? Sempre, cioè, qui ritorniamo, no? Unione Europea, libera circolazione dei capitali, però loro no, aprivano soltanto i conti correnti al, a, ai tedeschi. Esattamente. quando poi chiaramente a telefono mi avevamo detto tutto il contrario eccetera eccetera quindi è questo il mondo nel quale ci, ci muoviamo tanta paura, tanta, disin, tanta disinformazione, tante teste di cazzo E in questo contesto poi ci sono anche alcune banche che se ne approfittano perché per esempio questo è proprio il caso di alcune banche in Estonia approfittano del fatto che è, così, è diventato così complicato aprire soprattutto in remoto e quindi ti fanno aprire il remoto ma ti applicano delle commissioni incredibili, incredibilmente alte, proprio perché il mercato si è praticamente estinto, quindi sono, sono diventati dei monopolisti praticamente, eh, diciamo che ci sono ancora dei paesi, cioè, in realtà ci sono paesi che lo fanno, banche che lo fanno, però sono sempre più nei paesi marginali e comunque, comunque non, non, non è mai la garanzia perché comunque le cose si evolvono rapidamente. Uh, mm. se, se, se, se fino a ieri in Inghilterra te lo facevano oggi non te lo fanno più devi starci dietro per esempio eh. in Inghilterra mh, ci sono società, ci sono banche come la Barclays che te lo aprono anche in remoto il, certo. il conto corrente però chiaramente dopo apposita due diligence dopo un deposito minimo di perlomeno 25.000 sterline altrimenti chiaramente non mh, ci sono de, de, dei discrimen evidentemente non certo. tutti vanno bene per tutti quindi ogni cliente deve sapere che ehm, cioè per ogni cliente va fatto un check up perché a seconda delle disponibilità finanziarie, a seconda del tipo di attività a seconda del tipo di eh, passato, di trascorso anche finanziario allora si suggeriscono determinati paesi piuttosto che determinate tipologie di conto corrente certo, non stiamo dicendo che è impossibile in realtà se tu vuoi aprire un conto corrente lo fai, ci riesci però significa che devi stare là devi stare dietro alla al, banca, alle due diligence, al funzionario che non capisce, cioè significa dedicare due o tre mesi dietro al… Tanto tempo, chiaramente le relazioni si costruiscono nel tempo, quindi a meno di essere un grosso investitore, certe volte neanche basse, potresti avere delle difficoltà in mani, quindi il consiglio è eh, considerata la difficoltà… Ehm, prevenire, no? quindi capire anche prima di un trasferimento, prima di una, di una pianificazione, quali sono i, i, i paesi interessati e muoversi con circospezione, con intelligenza. Anche laddove il consulente vi ha detto che non ci sono problemi, andate comunque a indagare, andate comunque a verificare per i vostri fatti, per i vostri eh, da soli, se eh, quello che eh, vi hanno detto è vero oppure no, perché altrimenti rischiate di buttare i vostri soldi sì, poi il vostro tempo che è anche più preciso assolutamente quindi e questo è questo uno bene. dei motivi per cui poi alla fine Valerio uh, è, è sguinzagliato fondamentalmente in tutti i paesi del mondo che ancora non sono uh, conosciutissimi o utilizzatissimi anche per consolidare una rete di relazioni che si, si cresce nel tempo e portiamo avanti da anni certo, perché comunque i paesi dell'est Europa, anzi ormai io sto proprio in Georgia, quindi stiamo parlando quasi di paesi asiatici, eh, hanno, hanno molta, più molta più capacità di manovra, perché non sono sotto, sotto, sotto, i, sotto i riflettori, eh, infatti qui le cose sono molto più facili. Esatto, parliamo chiaramente di una facilità da un punto di vista burocratico, da un punto di vista amministrativo, no? perché anche perché sono paesi che, che, che vogliono crescere, quindi qualche agevolazione, qualche, qualche problema in meno lo fanno, certo. ma non parliamo di un'agevolazione dal punto di vista trasparen di trasparenza, cioè non è che se aprite il conto corrente in Giorgio nessuno lo viene a sapere, certo, anche questi certo. paesi chiaramente gravitano nell'area OX e quindi devono sottostare a determinate regolamentazioni, però non sono intasati come può essere la Svizzera o come può essere la Germania oggi o la Italia sì le cose sono in evoluzione quindi bisogna stare diciamo il segreto e sono avere i rapporti i rapporti con queste banche eh, devono conoscerti questa alla fine è la chiave quindi se anche in Georgia domani dovessero diciamo, alzare le barricate comunque noi abbiamo costruito una, una, una serie di rapporti con le banche georgiane eh, solidi che ci permettono comunque di continuare per i conti correnti qualsiasi cosa succeda anche se l'Ox scatena, scatena, sguinzaglia i propri, <ride> i propri ispettori anche in Georgia. Sì, è chiaro, ovviamente, se poi siete dei, dei terroristi oppure volete riciclare eh, i milioni che avete a The Bahamas, allora lì non possiamo okay. fare niente neanche noi, <ride> però... No, lì dovete risolvere qualcun altro. Eh beh, noi lì non possiamo intervenire. Va Vai, bene, qu Valerio. Quanti, qu quanto siamo, visto che stai registrando tu? 33. Ok, possiamo chiudere a questo punto. Sì, direi sì. Va, va bene. Allora, io saluto tutti. Ci vediamo al prossimo podcast. Ciao, a presto.